Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Grazie di questa occasione di confrontarmi con voi e dirvi alcune mie sollecitudini che mi sono nate un po' dall'esperienza di questo sinodo. Allora, come ha già anticipato Michelangelo, Papa Francesco lo scorso 10 ottobre del 2021 ha aperto il sinodo della Chiesa italiana. Il sinodo avrà come svolgimento gli anni 2021-2023 e le nostre diocesi in questo momento dovrebbero essere coinvolte nella fase, diciamo, dell'ascolto, la fase un po' della eh, prima tappa del sinodo, che è proprio quello del discernimento, ascolto, discernimento e consultazione. Allora, ehm, ogni diocesi ho un po' potuto capire che si è mossa in modo diverso, con modalità diverse, però penso che... Uh, come Mark vi volevo dare alcune semplici indicazioni molto pratiche di quello che possiamo fare e di come ci possiamo mettere a disposizione della Chiesa in quanto movimento ecclesiale. Quindi penso che questa sia davvero un'occasione, visto che tra le nostre aree c'è anche l'area ecclesiale, di metterci a servizio della nostra Chiesa. Allora, ogni diocesi dovrebbe individuare un referente diocesano del Sinodo. Eh, ad esempio la mia diocesi ha individuato un laico e un sacerdote questi riferimenti sono ad esempio ritrovabili sul sito di ogni diocesi ehm, italiana cioè delle vostre diocesi singole oppure anche all'interno del sito eh, nazionale del sinodo quindi sono nominativi ufficiali in quanto ogni diocesi doveva individuare un referente già avere la conoscenza di chi è il referente diocesano ci permette di interfacciarsi, di avere magari uno scambio di comunicazioni, di capire a che modalità è, in che fase è il nostro sinodo, perché magari non siamo stati coinvolti direttamente, ma diventa fondamentale invece magari essere noi anche a dare la nostra disponibilità. E mh, oltre ad avere questo primo contatto, penso che sia proprio anche importante interagire con la consulta delle aggregazioni laicali diocesane in quanto eh, spesso eh, le consulte sono state invitate io ho, ho avuto modo un po' in questi giorni di guardare varie diocesi sono state invitate a eh, fare una riflessione sui propri movimenti e sulle proprie associazioni e il ruolo dell'associazionismo dei movimenti all'interno della chiesa di oggi quindi visto che noi siamo un movimento penso che molti di noi magari partecipano già alla consulta delle aggregazioni laicali della propria diocesi, questo diventa un ulteriore strumento per poter dare il nostro apporto all'interno di queste esperienze di chiesa che è il sinodo. Allora, perché ho fatto riferimento a queste due realtà, il referente diocesano e la consulta? Perché eh, sono due elementi, sono due figure fondamentali nello svolgimento della fase di ascolto e consultiva, in quanto i movimenti ancora oggi sono ehm um una modalità di chiesa che nonostante le difficoltà riesce ancora ad avere la capacità aggregativa e la capacità di offrire una formazione di qualità questa cosa eh, anche a livello nazionale la consulta nazionale ha ribadito più volte questo aspetto che mh, spesso anche la modalità di formazione dei laici impegnati viene offerta dalle consulte da alcuni movimenti Penso azione cattolica, penso comunione e liberazione, non voglio escludere nessuno, faccio l'esperienza della mia diocesi, però addirittura in alcune diocesi la formazione generale del laicato impegnato è stata affidata a dei movimenti e delle associazioni, quindi penso che sia fondamentale interfacciarsi con queste due realtà. Allora, la fase di ascolto perché per noi diventa importante? Perché potrebbe essere un elemento per capire che cosa realmente c'è nella nostra diocesi eh, rispetto ad esempio alla tematica sociale, rispetto alla tematica dell'inclusione, rispetto alla tematica della disabilità. Perché quello che è stata un po' la mia esperienza è che ci sono magari dei progetti, delle esperienze, anche, non solo di inclusione, ma veramente di eh, vivere l'appartenenza delle persone con disabilità nella Chiesa, ma che non sono mai state condivise. Quindi la modalità del Sinodo. Che è appunto, questo ascolto reciproco, ci permette di entrare in una rete che permetta a noi il MAC di farci conoscere, ma allo stesso tempo di accogliere anche la ricchezza che è sul territorio, perché sinodo, proprio nella sua parola, vuol dire camminare insieme. E sarebbe molto importante, come MAC, avere questa opp opportunità di esserci anche in questo cammino. Io penso che come MAC,. Uh, sia davvero importante mm. esserci all'interno di un sinodo diocesano con le modalità con le possibilità che ci sono date perché se è un ripensare alla chiesa dell'oggi penso che eh, l'esserci permetta alla chiesa di avere una consapevolezza diversa di quello che vuol dire in integrazione ma arrivare all'appartenenza e quindi io penso che sia davvero importante cogliere questa occasione anche perché ehm Terminata la fase diocesana, che è in questo periodo insomma tutte le diocesi poi si stanno un po' organizzando a suo modo, ritorna poi, una, ci sarà una fase che diventa addirittura continentale, quindi un'analisi della Chiesa a tutto tondo e a tutto mondo, e addirittura poi il, ve, il Papa rincontrerà tutti i vescovi nell'ottobre del 2023, quindi a due anni di distanza. E poi finalmente si arriverà alla fase attuativa nel 2023, quindi perché diventa importante la nostra presenza? Nel momento in cui poi, dovendo prendere delle decisioni, anche a livello di Ocisano, comunque almeno dire la nostra e dare la nostra voce, questo secondo me è molto importante, farci sentire con delle attenzioni ehm, diventa veramente fondamentale per poi poter, esserci anche in questa fase attuativa quindi penso che come movimento abbiamo veramente un'occasione di esserci nella chiesa di oggi ma con una prospettiva sul futuro e questo penso che sia un'occasione che assolutamente non dobbiamo perderci quindi ribadisco penso che sia importante avere la possibilità di interagire col referente diocesano di ogni diocesi del sinodo, che è stato individuato, perché ci sono i nominativi, e interfacciarsi con la consulta. Questo ci permette di avere un'apertura di dialogo e di ascolto nei confronti del nostro sinodo diocesano e la possibilità di esserci, ecco, quindi semplici indicazioni ma che penso che siano davvero importanti anche per il gruppo più piccolo perché penso che mantenere anche semplicemente dei rapporti eh, di persona o inizialmente magari anche telefonici con il referente ci permette anche di dire noi ci siamo, se noi siamo disponibili, quindi non ci comporta grandi energie. Ecco, quindi penso che questa cosa sia davvero importante per Io noi. Sì. Grazie.